Riprendiamo il documento sulla direttiva della valutazione del settembre del 2014 e vediamo uno strumento alternativo per catturare il testo a vantaggio di chi non ha la possibilità di usare Acrobat nella versione non ridere. Esistono degli strumenti online, uno di questi è FreeOCR OCR, www.free-ocr.com è il sito e cosa richiede? Eh, richiede che venga fatta fatto l'upload delle immagini da ucr naturalmente dobbiamo andarla a catturare quindi noi abbiamo già il documento a disposizione lo andiamo a prelevare dalla posizione in cui è salvato doc digitali eccolo qua è la direttiva la prima perché nel tutorial precedente, io l'avevo già sottoposta salvandola ovviamente con altro nome no? al metodo A quello con l'utilizzo di Acrobat ecco, diciamo che il linguaggio è italiano c'è poi un piccolo caccia da compilare e poi mandiamo il file il file viene elaborato immediatamente e al termine di questa elaborazione noi avremo la possibilità ecco di avere direttamente il testo così come è stato compilato cosa notiamo? cominciamo a fare un ctrl c cioè stiamo andando a catturare il testo no? selezionando e quindi copiare il testo lo andiamo a aprire nel nostro blocco notice e che cosa vediamo? e vediamo che effettivamente no, il testo è stato uh, catturato in modo corretto ecco, notiamo che anche in questo caso la parte sormontante di proprietà strategiche, è quella con il logo del ministero, il numero della direttiva peraltro scritta con un timbro sono tutte informazioni che noi perdiamo ma andando poi a lavorare sul blocco di testo possiamo poi recuperare andandole a digitarle personalmente e notate che rispetto anche alla cattura fatta con Acrobat eh, ci sono più o meno gli stessi problemi, anche in questo caso noi abbiamo un errore nel secondo anno. Eh, molto dipende anche dalle, dalla qualità del documento di partenza. Il documento originale era abbastanza buono, nel senso che eh, era scritto non troppo in piccolo ed era, non conteneva tabelle, quindi era abbastanza facile da... Da, diciamo, da gestire con eh, un sistema di riconoscimento del testo tuttavia ci sono i classici errori magari con le barre, con la 1 che diventa L eh, piuttosto che difficoltà di riconoscere caratteri quando come in questo caso si tratta poi di una sorta di scansione non proprio con grande risoluzione però vedete che in questo caso io faccio la stessa operazione che facevo prima, con in particolare Farticolo, ecco qui vedete un classico, no, un errore subito, beccato, Farticolo 64, andiamo a vedere l'originale, dove era, siamo alla pagina 1, andiamo a vedere dove termina, vedete in particolare con quella L che era scritta proprio, Proprio perché era una sorta di scansione con non buona risoluzione, è diventata molto molto sottile, e è stata interpretata come una F. Ecco, rispetto al metodo visto precedentemente, questo comporta però una serie di successivi momenti di cattura, lo fa pagina per pagina e quindi andrebbe suddiviso nelle sue pagine per poter poi essere gestito in modo corretto. Ecco, naturalmente una volta che si è fatto più volte l'operazione noi l'abbiamo sotto forma di, eh, di testo, andiamo a fare tutte le correzioni, magari usando LibreOffice o altri strumenti di scrittura, magari andremo a correggere questi lirgenti che sbagliate e alla fine confezioneremo con qualche fatica aggiuntiva il documento pubblicabile.